e bentornati in questo nuovo video oggi voglio rispondere a una domanda cui, che tantissimi fate ossia perché sotto i miei video eh, i commenti sono disattivati eh, vi risponderò adesso solo una volta e a, tutti alti, a tutte le altre persone che mi lo chiederanno bene, non rispondo più e dico di andare a sedere questo video perché mi sono stufato di ripeterlo allora, eh, ve lo spiego Sia, una nuova legge, ossia la legge Coppa, e, eh, che vuol dire Children's Online Privacy Protectional, ossia, eh, la protezione sulla privacy dei bambini, eh, su, in, su internet, quindi su YouTube. Ecco allora, quando carico un video, io devo dichiarare se quel video è eh, destinato ai bambini oppure no? Eh, ovviamente, tutti i miei video sono destinati ai bambini e quindi, eh, beh, se no, però, se ad esempio, metto Cioè dentro ci possono essere dei contenuti magari violenti ad esempio E lo metto come destino dei bambini Posso ricevere una multa che parte da 6.000 euro Quindi veramente tanto Questa legge addirittura disattiva diverse funzioni su YouTube Che adesso vi faccio vedere E indovinate qua Proprio fra queste ci sono i commenti Ad esempio cioè le, le schede o le schermate finali Quando ad esempio uh, dei YouTuber mettono dei video qua, ad esempio dicono cliccate questo video, cliccate quest'altro video uh, ecco, quelle sono le, sch le schermate finali oppure i commenti appunto, oppure i mi piace e i non mi piace ma su YouTube The Music, oppure la pubblicità personalizzata, perché su YouTube si guadagna attraverso la pubblicità, e uh, ad esempio la riproduzione sul mini player, perciò quando andate ad esempio su YouTube Quando andate su YouTube e prendete un video a caso, eh, se questo video è destinato ai bambini, quando fate così si disattiverà e non potrete vederlo. In questo caso stavo guardando il video appunto sulla legge Coppa, se lo metto così si vede, ma perché adesso ve lo spiego subito. Appunto... Eh... Questa legge coppa vieta eh, tutte queste cose, a livello di, di, questo è a livello dei video, invece a livello del canale, gli abbonamenti al canale, le notifiche, anche se secondo me le notifiche arrivano, non ho mai provato, non, non lo so, i post, perché su Youtube si possono fare anche dei post e le storie. Um, quindi, i commenti sono disattivati a causa di questa legge coppa, ma perché alcuni canali pur eh, mettendo contenuti per bambini attivano i commenti. Allora, dopo aver superato i 1000 iscritti eh, si attivano un sacco di funzioni come ad esempio la monetizzazione del canale e altre funzioni eh, soltanto perché appunto raggiunge i 1000 iscritti. Ma ad esempio eh, prendiamo un esempio, i Me Contro Te hanno raggiunto i 1000 iscritti, perché sono a 5 milioni di iscritti, eh, però hanno i commenti disattivati, perché l'hanno deciso loro, perché così si adeguano a questa legge e non rischiano magari di pagare cauzioni. Eh, invece tutti gli altri che li tengono attivi, eh, possono, perché è possibile appunto, però potrebbero... potrebbero... Le possibilità sono piccolissime, sono praticamente zero però che um, uh, che gli uh, venga um, che gli uh, venga data una multa. Quindi vi ho spiegato perché uh, appunto i commenti sotto i miei video sono disattivati quando arriveremo a mille iscritti, se mai ci arriveremo, um, quando arriveremo a 1000 iscritti, appunto se mai eh, ci eh, arriveremo, potrò attivare i commenti e tornerà tutto fino a prima di gennaio, perché nel mio primo video, ossia un giorno malato e il mitofono, i commenti erano attivi e infatti se vado su YouTube Studio tramite iPad, vi mostro subito, eh, se vado in commenti vi dice ovviamente nessun commento perché ehm, perché non eh, sono perché sono disattivati però se vado in tutti i video e nei primi video ad esempio mitofono o un giorno malato se ci fate caso c'è scritto tre commenti eppure non sono non sono visibili perché li hanno disattivati nemmeno io posso vedere questi commenti, ma YouTube Studio segna che ci sono, perché effettivamente sono stati messi ora che ho risposto a questa domanda eh, vi posso dire che il video è finito se vi è piaciuto lasciate un bel like eh, più corto del solito Madonna! Ah! È più corto del solito, 5 minuti, è durato, anzi, meglio per me perché ho dovuto fare meno montaggi. E, lo state vedendo questo giovedì, ma in realtà è un video pre-registrato perché adesso sono al mare. Come ho fatto? Semplicissimo, ho messo la pubblicazione programmata di YouTube, perciò posso decidere quando, mettere, eh, quando pubblicare automaticamente un video. Quindi se il video vi è, è, è, è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!